Sono Emanuela Bonavolta, sono qui all'Assemblea Generale di Cittaslo in rappresentanza di Matambo in, in Mozambico. Matambo rappresenta un esempio di Cittaslo in itinere, un luogo dove praticamente non c'era nulla e dove stiamo svolgendo la progettazione proprio seguendo i parametri della, della qualità della vita e della dignità della persona che abbiamo in comune con Cittaslo International. L'assemblea di quest'anno è stata veramente eccezionale, io mi sono trovata benissimo, è stata veramente un'esperienza unica e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima assemblea. Ciao!